e bentornati a tutti ragazzi in questo nuovo video di queste avventure che stiamo affrontando insieme oggi eh, andremo a vedere la cattura di Maltres e vediamo come va come è, se è facile o difficile andiamo a vedere insieme e eh, vi auguro una buona visione vi ricordo di iscrivervi, commentare, condividere a tutti gli amici e eh, invitarli ad iscriversi, commentare, condividere e un saluto elettrizzante a tutti. Ciao! Ok, abbiamo visto, se siamo riusciti a prenderlo, veramente, c'è cioè, due tiri, fantastico, proprio, quindi ce l'abbiamo anche noi, adesso, e lo utilizzeremo nelle palestre, sicuramente. Se volete altri video così, lasciate sotto nei commenti, e ci vediamo al prossimo video, se sì, lo trovate interessante, ciao!